Salve a tutti i miei amici di questo, questo nuovo video gameplay, gameplay di tema Fortnite, dove ci faremo una bella partita come vecchi tempi Endgame, eh, Fortnite uso. Allora io gioco da Play, ma rigioca da Ipone, iPhone. da Ipone e sta anche registrando da lui, sia da lui che da me. Ok. Ok. Vediamo almeno oggi di portarci una vittoria Qualche reale. che vittoria a casa. <ride> anche vittoria a casa. Quando shoppate qui, shoppate tutti. qui. Ti rispondo anche io prego? <ride> Ma già sei sceso, fai bravo, sei sceso Sì. Ok, sono quasi. Sono. sono sceso qua. Oh my god! Ecco! Ma io tipo sono abituato che dal mio. dalla mia play. Ok. Io sono abituato okay, mezzo PS4. Aspetta, prima è andato. Tu dove sei? Sono ancora qua sotto, cercando il mio... di fare. Saranno non faccio vedere. Ma tu hai sparato, tu hai sparato? Ok, una a terra. Ah, ma no, sono no, bot, mari. Ma no, eh, bot o non bot, vanno a fa'tti rossisti. Ok, ho detto. Che vuol dire? Cioè, penso siano bot, non lo so. Come sia sia vanno buttare a terra. Car eh, ma ehm. hanno preso. Oh, no. ah, hai fatto pure di mestichezze, eh, che cosa eh, fa? Eh. Ma, vai, se non un bot. <ride> <ride> e anche questi andati. Dai, ma io non voglio offendere se qualcuno è nel <ride> nubo, però sembra di star giocare, sembra che stiamo giocando con dei bot senza Zoffi se c'è gente reale. Se soffi sei bot. Senza Zoffi sei bot sembra che giochiamo solo un po' Cacchio ma. Pensavo Questa. Pensavo che era un po', non no, però... dico tanto, un po' più complesso. Ma non è un po' di un po' qui. Dove sta? Dai, qua, dai. Ah, dai, kill la bam, famiglia. Bam, bam, wow, mandata, grande, hai fatto pure la kill, grande. Anche, che ci fai vita? No io non si vedi. Mari allora attento che.. Forse. perché. Sento di spari vero che stanno sia qua Ah c'è un altro qua che spara ah, eh, uccidere L'ho trovato Aspetta. Ecco qua Ok veniamo Aspetta Ecco qua Ok va bene va bene la cosa Dai. Dai, ecco la ah, sta là. Questo forse è vero vabbè Okay, ok, allora se non ti dispiace mi prendo io questo. No, prendi, prendi quello che ti pare. E eh, ma riprendi certo tu modo. al posto di quello bianco del pompa tattico bianco, prendi questo. Mm, okay. Poi mi un attimo queste cose. Andato. Però mi piacciono le armi e ripetizioni. Anche okay, no, no, no. Eh. Uh, e eh, lo so, però questo eh devo ammettere che fa danno. E poi mi vuoi bazugare un attimo sì, la vita. Sì. Il fatto è che io Ok grazie questa Ti è tratto dalle armi di petizione, poi non guarda la potenza, qui si è sbagliato perché sappiamo che importante è la potenza di un'arma poi determina la vittoria o la sconfitta. Uh. Comunque non è male. Anzi, se, se, se non dico schilato però comunque riesca a sopravvivere. Ok, l'ho eh, chiuso. Ripetizione. Comunque, comunque Mari da quanti Ti ricordi l'ultimo video che abbiamo fatto di Fortnite eh. Dana? Facevamo schifo wow. ah, grande ma guarda quante kill ho 8 kill No ma anche per me che più o meno Adesso so, so muovermi vai? era ero proprio imballatissimo. Comunque devo dire sto andando trosciallissimo Mentre eh. parlo faccio le kill peccato, peccato perché quello poi era con le skin le cose di, fo di cose eh. Fortnite di Avecto un po' il tuo parere dai e riguarda che cosa? <ride> Riguard <ride> riguarda il fatto che non si devono togliere le Ma cose Ma io sono impegnato molto a giocare e vincere direi ah. Orsum Un attimo a stare attenti perché questi non sono family friend Paranoda Eh già Ok questa è, oh, è morta vieni, vieni Dobbiamo vedere, se è buggato tipo come me che a volte c'è poi in realtà non c'è Vai 6 Ah, okay. Okay. Voglio dire, eh, voglio, okay. dire. Di <ride> Casi, <ride> voglio dire Ti ricordi di me l'ultima volta che voglio dire ti Voglio dire ti ricordi di me Aspetta un attimo rimani fermo eh Oh è quasi salto con l'elicottero no, no mi sono preso il pompa blu eh, che non Però sai che faccio un attimo? Aspetta rimani sempre tu eh L'ho ucciso l'ho ucciso rimani là Dove sta il barrettone? Lo cambio con questo No, come sì, no, è mato. Mato? No, no, che ne sono? Eh vabbè, un boss, non fa niente, fa niente, era un boss, un Cioè, stavo così, fermo, buono, zitto, niente. Fa niente, tranquillo. Fa niente, fa niente, cioè, ma lo uccidiamo. E così ci uccise. E fu così il mare e te ne no? Allora, cercate di salire vado io. Eh, ma mi fa male. Sì, scendo. Ah, è, è giusto, scendi, scendi, scendi. Vai, <ride> Così, così, aspetta. Eh bravo, tieni premuto. ok. Ora sali. Ok. Sì, ma che <ride> sì, ora... Allora, ah, ma guarda che lui c'è un tizio, guarda me. Posso Ma secondo sì, me sta partita è piena di botto. Questo sta con questo sta facendo, questo sta sparando a cazzo. Eh, a, a cazzo. Taglia, taglia. <ride> non mangiare. Ok, dai, è morto, è morto, è morto è passata è passata è passata no, ma infatti è che mi stava laggiando rimani bocino. là eh oh. <ride> rimani oh. là eh ma di nuovo tanta prova ta, ta, ta, mi di <ride> ferro ti ferrano e eh, di nuovo mi ferrano mi mi eh. Ma comunque fare qui in questa partita è proprio come bere dell'acqua poi aspetta se non ti nisp aspetta rimani sempre qua Se oh, <ride> così mi no? Seconda volta allora scendi un attimo, mm, it's ok. Esatto, so? prendi questo al posto di quello verde che c'hai perché è meglio. E dove stas? Ah, ah si, sì. sì. uh, da Ok, armato. Ok, sali. Aspetta, sali. Vai, si, <ride> ci hai <ride> abbandonato. Sei? Ok. Eh, allora, sai qual è il fatto? Che io non voglio andare a fattoria, perché fattoria mi mette proprio l'ansia, cioè nel senso che... evitiamo nettamente la... Cioè nel senso che... Ansia nel senso che so che c'è gente poco affidabile, ecco. Senso fisso a tutti quelli che vanno a, a fattoria, però, però non, non mi piace proprio come posto. Allora, lo spazio, andiamo dopo. E perché allora in centro centro penso sia questo tipo quindi andiamocene qua magari una zona tranqui da eh, eh. si termina, una zona tranqui sì. o almeno ce ne sono gli stagniossi ma questo ma mi ricordava vagamente Ma guarda la c'è gente vieni qua vieni qua vieni qua scendi. aspetta scendi adesso ok l'ho ucciso ok l'ho ucciso che stai sparando eh, <ride> Scendi. No, laggando allora, uh, un like Mariano si scioppa il pass battaglia <ride> 3. Oh, è un, un like, è, un è un traguardo che è molto accessibile, molto difficile, <ride> che non penso che saremo in grado di raggiungerlo. Se faccio, un like <ride> Se faccio un like si crescono i capelli, un like. <ride> Se fa un like... 2 <ride> milioni di like ieri Eh sì. Direi. Siamo 2 contro 2, dai. Eh ma io sai che... Allora... Non, non impanicarti, Lui è non tutto impanica normale, però, signor Star. Eh, io non lo sai, che la, chiaramente siamo Marco. Allora facciamo il problema no, di Se la perdiamo è stato un bello eh, gioco, sta là. Sta là, sta la Mari, vieni qua, vieni qua, scendi, scendi, scendi. Oddio è morto, siamo Mari, noi due contro uno. Noi due contro uno. Sali, sali, vieni, vieni, sali, sali, sali. Ok, dai, Mari siamo noi due contro uno.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 E dai vittoria reale! Oh, e dai! E dai! E dai! E dai! Oh al primo colpo abbiamo staccato un poco perché tossivo cacchio, ce l'abbiamo fatta! Vai sì. metti preparati, godo come un riccio! Allora ci vediamo alla seconda partita. Sei andato benissimo. Mi ricordo sembra una. Volta di ricordi nella prima partita si doveva fare una comparazione tra la prima partita che abbiamo eh, fatto nel canale e questa ce l'hanno mangiato e sì. no, no, abbiamo bevuto i mani con ma le però eh, infatti, wow, infatti, allora io tipo ci giocavo malissimo cioè malissimo non malissimo male dico malissimo poco a rotitun Allora, questo se ne va, ecco qua, il primo è morto ah, c'è un'arma qua adesso aspetta, ah, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta oddio, ho ucciso un John Wick selvatico ah, Ma mi armo così che almeno c'ho qualcosa, ok a me lo perquisire Ma se erano un pallotto, lei sì, bene, eh. sentito, sentito, spari eh, cioè io gioco anche come Ovviamente. Ah Mari sta là guardami Guardami il tizio sta là Oh no non ti bloccare Guarda se era bloccato Sparava Oh dai è morto è morto è morto è morto, è morto. È, passato, è passata papa, è passata papà è passata Io ho dato qualche colpa io forse Aspetta, ora allora, vieni qua. Aspetta, rimani così. Devo un attimo curare. Un attimo curare. Ok, allora. Ok, sono curato, mi aggiusto un attimo un attimo proprio ah, inventare. Ah, adesso ho visto dove sta la energia, Vieni. Sei... Comunque avevo un attimo staccato Ho visto che praticamente il, il, il gatto stava, stava camminando così sneaky sneaky Guarda questi <ride> che ci voleva uccidere <ride> <ride> Sneaky <ride> sneaky Allora fammi dire qua sopra non c'è nada mm, qua, non Però non Adesso dobbiamo andare praticamente nelle altre case In modo che se c'è qualcuno vieni <ride> a prendere sto pompa vabbè appena puoi Eh dai che ti sto facendo Sei arriva battaglio battaglia <ride> Vieni, vieni, ma vieni, dammi, vieni da me, vieni da me, dietro. Guarda, sta la sta la sta la sta la sta la. Eh, l'ho ci l'ho ucciso. sono. Headshot. L'ho lo l'ho anch'io Ma ti anch tieni prendi di questo, non fa niente che me lo me lo ho conservato ho per me. No, ma non fa niente, che fai le altre armi? No, questo per curarti. Ah. E eh, vabbè, ma se ti serve un'indele. E un altro. Fammi anche capite dove sta. Io ah, giusto... non No, sta sparando mentre mi sto curando. Ok, giro. No, Attento! Ah, vada qua, colpo va bene. Ho ucciso mio zio, ha ucciso. Ho <ride> <ride> mio zio. Ho ucciso mio zio. ha ucciso Eh mamma. è passato, è passato. <ride> Andiamo. Allora, adesso faccio il rituale che facciamo io e Ame. Ciao Ame, se stai guardando questo video commenta con questo minuto del video e scrivi pollo. Scrivi <ride> pollo. Uff Ma 71 esimo livello Comunque si, sì, con i piedi super carica fai 30.000 livelli al secondo Bene, bene Allora qua c'è un'arma verde Tolgo una grigia e mi prendo la verde Ah, uh, ehm. si sì. Però non ho posto aspetta messa Aspetta, io diviso. vado a killare il tizio Ok Ma <fusurra> l'avevo quasi allora, avevo okay, ucciso Ok l'ho ucciso, l'ho ucciso facciamo, facciamo attenzione adesso. Ci fregano. Ah sta là vieni qua un altro noob, vabbè, fa niente. Spara ancora. Ma si Oh dai che lo sto prendendo in volo. Ho oh, ucciso! Yes! Vorrei apparire almeno le 9 kill, però vabbè, se ci riesco è buono è, è buone. Se non ci buone. riesco è buono, se non ci riesco fa nulla. Oh, ecco qua. Ecco, eh, volevo fare. Cioè, io talmente che lo volevo uccidere Lo sproto anche dopo che stavamo... Eh, anche, sì, sì, anche nel dopo. Nella speranza di dare una mano. E <ride> eh, vabbè, almeno ci hai provato, dai. Che... Ma riprenditi al posto sì, di... Al Mutation. posto di questo. Prendi questo, sì. guarda. L'ombrello. Ah. Mm. Ok. Te lo do in dono. Ok, prendi l'ombrello Prenditene pure, eh E guarda, ombrello, ombrello, ombrello Ok, se l'hai Ok Vieni qua ora So che non è la scelta migliore, però dove ce l'ha mai Ma no, andiamo la Guardami, guardami a me, lascia il tizio Eh, lo so, però, io devo guardare il e andiamo. Mi rendo conto? è stato bello è stato, già, già lo dico da adesso, è stato bello giocare siamo morti Ma non fa niente non laggare. non lagare non fa niente non ma che uuu sta qua sta qua sta qua vieni. Spara. Dai, dai dai dai dai vediamo se lo becco, vediamo se lo becco, vediamo se lo becco, vediamo se lo becco. Uh, uh. Uh. Siamo... Ok, Mari, vieni qua! Lascia l'ultimo! No. Vabbè, vieni di E eh, dai, di nuovo di nuovo ah, di nuovo vittoria reale di nuovo, yeah. vittoria reale, di nuovo vittoria reale, di nuovo vittoria reale, yeah. di nuovo vittoria reale, e dagli, e dagli, e e e e E godo, godo pure pure salito di livello godo godo terza ed ultima di fila per questa giornata Eh, questa è gente vera. Boom, oh, dai, dai, dai eh. agli inferi <ride> penso che Se ci siamo interessa... ah guarda da questo sono dal micio sono io qua con il bagno ho seguito qualcuno grigi e... ah è stata una spaventata. ah ok questa è andata ah. ok Oh, questo mi piace. Vieni, Mari. Vai, allora, prendi questo. Sì, si, sì, eh. È... Senza morire. Ok. Ah, è disciottata. No, è disciottata no. Oh, è disciottata sì, è disciottata no. È disciottata? Sì si. Sì. uno, allora, questo qua non lo ho. Vado con questo quindi dovrei un attimo curarmi mm -hmm. e poi ti do pure a te le cose vai, vai. ok dai dai dai dai mi fa una cosa ma okay, ti do questo droppami questo ma, uh... selezioni fai a cambio guardati io ma ti do questo e tu selezionalo al posto dello scudone ok aspetta ok vai. vabbè prendo questo e tu tu prendi di uh, questo. e te lo mangi ma vabbè mangia te lo c'è cioè, curati sì, Ok, oh, mi ha Ah, sta di qua, sta qua, guardami. Ok, questa è terra. Ovviamente è che è andato da là, un qua, non c'è più. È stato breve, ma intenso. Dico. Che cacchio è arrivato? Sto qua, nooo. Cazzo, vai avanti questa. Mi devi saltare così 50? Vabbè, no, non oh, ti serve. Okay. No? Ah. Però, però, questa arma che roba Eh, questa sì, è sì, eh, meglio, come eh, al posto di quello, bravo. Eh. Oh, ah, stai pure facendo eeeh. Eeeh. Eh, eh. Che si fa? Eh, però, ci hanno lanciato due bombe. Infatti, sto sparando. Ok, è andato, manca lui. Ok, è andato. Vedi, vedi questa, salta, salta. Sì. Clicca un video il coso per disparare E eh vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua qua, qua qua qua, qua. Eh sì, sta là vabbè. Oh, stanno... oh, ma sta qua gente però per i miei gusti. Mari vieni, scappa, scappa, scappa. Se... Mentre cammini salta, se no ti, ti beccano. Questo sì, stavo per 29 e 30. Ah, dai, sai, sai, sai, sai, sai. Eh. Ora possiamo fare se a la accogliamo Fallo salire ora, va. sali sali Siamo quasi con l'anno di Zif però. e eh, andiamo in safe, andiamo in safe, tanto quelli si stanno fightando tra di loro. Ma a un bel lanciarazzi, se vogliono fare.. Guarda quelli su. Non c'è qualcuno. Non fogli davanti fogli davanti e dai e dai è prima a terra andato un secondo e dai accendo quindi E dagli Mari Daglie E dai Posso dire dai Oh ne arrivo la fine. Eh, sì sì Don't worry be happy Vai verso la 6 Certo Don't worry be happy now E dai che ce l'abbiamo fatto Allora vieni qua eh? Che dobbiamo festeggiare Allora per festeggiare un attimo Per i festeggiamenti Vieni qua vieni in casa qua Arrivo No, devi entrare per di là Ti do questo bevitelo eh, Cioè ma mangialo Capisci in che senso sì. Ok ce la possiamo fare La bella Eh no questo Vedi Vai tu l'ha uh, appena fatto vieni Eh però Oh Marisa, sta no. E eh, daglia di nuovo L'ultima del giorno e dai, E dai, anche oggi ce la portiamo a casa. Grande! Sia con me. Ok. Spero sì, che questo sì, sì. video vi sia piaciuto. Sì, se è così lasciate like, commentate, condividete. E proprio per questo video, supportate un creatore. se raggiungo un like. Se raggiungo un like, allora si trapianta i capelli. <ride> e poi. Quindi lo sto like. E shoppa la stagione 3. Se arriviamo a un like. Si traguardo so like. difficile, ma si può fare e supportate un creatore tutto grande col trattino mariano trattino baghetti tutto grande e ogni 14 giorni si deve aggiornare però è una stupidaggine grazie per la visione al prossimo, prossimo video